Ogni uomo nasce libero e nessuno si deve permettere di creargli delle catene. Fin da quando nasciamo, ci vengono messe delle catene: catene che poi andano a creare paure, fobie. Ma c'è una catena più grossa delle altre: la religione. Per quanto non vogliamo ammetterlo, quest'ultima influenza ogni aspetto della nostra vita il problema è che la scelta della religione da seguire non spetta a noi ma ai nostri genitori questo destino spetta a tutti nessuno si salva ma per quanto io non sia d'accordo sull'esistenza della religione ognuno fa le sue scelte ma c'è una cosa che proprio non mi va giù la religione insegnata nelle scuole il problema non è la materia in sé il problema è che è sbagliato il nome quella che viene fatta nelle scuole è catechismo non religione è una materia che si chiama religione Religione. Religione? Voglio che mi venga insegnato tutte le religioni, non solo il cristianesimo. Voglio che mi venga insegnato dalla religione greca al buddismo. Voglio avere la possibilità di decidere se e a quale religione credere. Ma forse sta lì il problema. Per quanto si possa dire che questo paese è laico, non è così e mai lo sarà. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh yeah. Dobbiamo avere tutti le palle di dire che questo paese è cattolico smettiamola di costringere le nuove generazioni a seguire il nostro credo Ma allora Gesù, quale religione deve seguire questa famiglia? Una per l'altra sono tutte cazzate Dovete capire che al bambino non frega niente della religione e che banca il religismo solo perché chi gli sono gli amichetti Io dico questo perché conoscere altre religioni ti serve anche per approcciarsi verso gente che ha altre credenze ma poi è anche affascinante conoscere altre culture quindi io vorrei provare a fare un hashtag per mandare questo messaggio sia alle istituzioni che ai genitori. Quindi hashtag tua Religione per tutti. E ricordiamoci di aprire la mente al di là delle cose che ci circondano. Così potremmo vivere tutti molto meglio.